Ciao a tutti e benvenuti al canale A breve partirà una delle gare del campionato ufficiale di Air Racing Global Channel Parteciperemo con una Cadillac GTS VR Una bestia da 460 cavalli la gara si disputa nel circuito di Lime Rock Park negli Stati Uniti e in questo momento state osservando i miei giri di qualifica visti dal, dalle telecamere diciamo, virtuali e esteriori. A breve inizierà la gara. Mancano sì per lo più poco più di 4 minuti per completare le qualifiche e poi eh, la griglia di partenza e via ho fatto un tempo di 53.075 non è sicuramente un mostro di tempo il il mio tempo ottimale nettamente superiore ma è andata così la gara invece come vedrete ha avuto uno sviluppo diverso diciamo non sono andato così male Questo sì, questo è dal primo momento diciamo dall'uscire box boxe, il giro lanciato e i primi i due giri di, di, di qualifica. Come vedete non è iniziato bene il mio giro. La macchina, come dicevo in apertura, a 460 cavalli, è portati pure male in un certo senso. La macchina è pesantissima, costa tantissimo frenare. Con lei, nonostante abbia la BS è un carrozzone pesantissimo, ma comunque 460 cavalli, quindi nervosissima, nervosissima in uscita di curva, nervosissima in frenata, facilissimo il testa-coda, cioè, nonostante è una macchina super divertente. Una volta che più o meno riesce a prenderci il tocco, è davvero divertente da, da guidare. Io personalmente, mi diverto molto con questa, questa macchina. Visto la, la cagata che ho già fatto al giro lanciato, ho pensato preferito fare il primo giro un po' diciamo conservatore, non andando così al limite, ma cercando di fare il tempo per cercare di non partire ultimo in questo tracciato è molto molto difficile superare ci saranno un paio di punti chiave chiari dove puoi, puoi superare e neanche tanto forse uno questo adesso vedete quando questa è l'ultima curva importantissima, una delle curve chiave di questo tracciato che ti permette, se la fai bene, di uscire molto veloci e quindi arrivare al rettilineo molto molto più veloce rispetto magari altri concorrenti. Questa curva è importantissima, la prima, dove è una curva molto tecnica, dove praticamente, praticamente tipo, si scaliamo di quattro marce tutte in curva ed è una soddisfazione saperla fare bene, io ancora sono lontano da saperla fare bene, ma mi diverto un sacco. Come dicevamo sì, il tempo sarà 53.075. Non era off track, nonostante quello che potesse sembrare incredibilmente non mi ha dato off track e il giro è stato valido. Ok, come dice la schermata, come dice siamo in grid. Siamo in griglia di partenza, la gara parte tra un minuto e 40 secondi, 45. Un minuto e 30 alla partenza. Il mio tempo è stato decimo, parto decimo. Come dicevo prima, non è stato un mostro di tempo, non il mio migliore tempo. Let's keep, clean, huh? Let's keep it clean, huh? Vediamo come come va la partenza. manca ormai davvero poco, qualche secondo al via, inizia un po' la tensione, già iniziano tutti ad accelerare, a smanettare, a svalvolare. La Global Challenge, eh, questo, questo campionato è uno di quelli dove non c'è partenza da fermo ma bensì con il giro lanciato quindi dobbiamo assorbirci tutto l'intero giro cercando non è per niente poco comune che qualcuno ti arrivi addosso o che tu se quello davanti ti frena di botto in maniera imprevista tamponarlo quindi per questo mi guardo molto attorno perché sono preoccupato non è nella prima e nell'ultima volta che mi è capitato se qualcuno mi arriva addosso una spottellata questa coda vari ecco, infatti stavo quasi per tambonarli sul rettilineo la pescare pesificare come in India si dice entrerà ai bocchi e allora ci sarà il green e si potrà accelerare e superare perché in questo momento come vedete mi obbligano a stare, devo stare dietro alla macchina numero 7 che è quella che ho davanti e non posso superarla, fin quando non scatta la luce verde, cosa che sta per linea, macchina dentro, verde, Ok, si è superare le due macchine. Partenza non è andata per niente avanti. Come vedete, le macchine ora iniziano a uscire a destra e a sinistra. Quello che è importante che per me è cercare di completare il primo giro senza spazzare con nessuno, senza che qualcuno ti faccia già sono contento delle mie due posizioni guadagnate in partenza staccata questa penalata è fece posto in un giro per fare capire alla gente infatti come sto uscendo da tutti i lati. la macchina già è solo difficile tenere in vista e poi non c'era così stretto e piccola quinto posto perché mancano eh, carriera ah, vero, no, non l'ho detto la gara dura 25 minuti quindi saranno un 20, 30 giri. Incredibilmente terzi. Ero partivo, ricordo partivo decimo. Si sono, si sono distrutti fra di loro. Beh comunque io non ho cercato di non sbagliare niente e tenerla in strada e quello davanti a me insomma ce l'ho a mezzo secondo e sento di essere leggermente leggermente più veloce. Sì, sto avvicinando inizialmente. Qua si lo zamponava. perché è un delirio davanti, doppiato, quello davanti ho sbagliato, ma io col fatto che avevo visto il doppiato ho cercato di, di stare a Ma comunque ce l'abbiamo là. Com'è che si chiama? Ibout, Nicolas, Niki, Niki, Mi vedi che sta arrivando. Questa curva la faccio nettamente superiore, si è messo nell'interno, per coprire la, la curva. Vabbè, non ho capito se mi ha lasciato passare o, o semplicemente frena un'ora prima di me. Comunque ora vediamo se... leggiamo la pressione di tenercelo dietro. Ce l'abbiamo a mezzo secondo dietro. E il primo è a 7 secondi, Santiago Sanchez. Allora vediamo, già Nicolas, sembra che abbiamo dato un secondo, sembra che sì, che lo riusciamo a tenere dietro perché da fare davvero eravamo, eravamo più veloci. 7-6, il primo. Si è preso 4 decimi, 3 decimi, 4 decimi, mezzo secondo. Ok, il primo mi sa che non lo do, no, di questo punto. Okay, you're in non lo riusciamo a prendere il secondo cioè sì il terzo nicolas l'abbiamo distaccato a 1 e 8 e beh allora cerchiamo adesso di guidare il più puliti possibile cerchiamo di non fare errori con questa macchina è molto facile fare errori e vediamo cosa succede teniamoci da nicolas il più lontano possibile per poter gestire la posizione cercando sì di non riscaldare eccessivamente le ruote mi resi conta tutto e se fai poi sì sopra wow quasi mi investono sono andato un po' lungo in quella curva e il tipo che avevo dietro è un grande perché per non tamponarli, per non tarmonarmi ha, ha fatto un sta cosa. Nico l'asta 1,5, in Santiago 9,6, mi ha dato un secondo. giri. Io sto girando 52 e 9. Non velocissimo, ma comunque meglio della qualifica, per dirvi quando la qualifica mi era andata male, quindi tempi di gare inferiori ai tempi di qualifica, mia nozza frenata come la faccio, Che mi sono distratto, non mi sono accorto se sarà successo qualcosa a Nicolas, perché non, non lo vedo più. Adesso ci abbiamo a Daniel, a 5.8 da noi, Santiago a 11.5, sta andando lui come un pugno e io come una romana. di 25 minuti non ci sarà quindi la necessità né di mettere di fare rifornimento né di mettere le ruote nuove come nuove perché dietro si stanno scannando adesso il terzo è un altro tipo si chiama Paul Johnson 6 Ho fatto 52.6 un secondo meno dalla qualifica. Il terzo l'abbiamo a 7 minuti, 7 minuti 1. Siamo più veloci, direi, senza dubbio, 7.7. Siamo quasi a metà gara. prossimi all'undicesimo giro. Il mio record come potete osservare a sinistra, il mio record personale sulla pista con questa macchina è di 52-149, con un optimal di 51-184. Cioè, praticamente, potrei fare tranquillamente un secondo meno rispetto al mio miglior tempo. C'è ancora molto da lavorare su questa macchina, sul tracciato. Spero che non arrivino mai i doppiati, che sono quelli che potete vedere dove destra, il monitor, basta a destra dove dice relative, i piloti in blu sono, sono doppiaci, sono andato non lungo, lunghissimo, incredibilmente però non sono uscito fuori dal tracciato, non mi è andato nessuna off nessuna penalizzazione, pen il racing penalizza, le uscite anche solo le solite semplici uscite di pista le penalizza come penalizza gli urti le perdite di controllo i tamponamenti e quant'altro una gara fatta bene una gara senza, senza incidenti di sorta che siano uscire di pista, tamponare perdita di controllo, come un terzo Perché Ok, il terzo mi ha ripreso un secondo in questi giri. il giro fatto discreto almeno concentrato e il primo se ne è andato ragazzi 15 secondi e 7 seconda posizione tutto sommato per essere partito decimo non mi posso lamentare Non ho fatto grandi agazzate, a parte adesso sono andato lungo. Ma niente di grave, non ho mai toccato il muro. È facile toccare un muro e poi perdere l'assetto avere le ruote lanciate. Poi nell'impossibilità ormai di girare. In questi giri di ritmo sono contento, soggiando per tanto stabile, a parte l'uscita di pista. Spero come dicevo prima di non trovare mai nessun doppiato. a recuperare un po di vantaggio su paul johnson siamo ritornati più o meno beh, 6 7 6 8 7 secondi di vantaggio mancano 11 minuti alla fine della carta No, no, no, lo teniamo a bada no, un po' più no, no, no, non no, no, no, no, no, no, no, già no, no, no, no, no, no, no, non sono come all'inizio della gara. In la racing ovviamente le ruote si consumano come nella realtà, come simulano e quindi arrivato a un certo punto iniziano a perdere aderenza ed è più facile testa coda uscire di pista. Come adesso. è iniziata dalla nave è iniziata la nave e sono iniziati i doppiaggi sono iniziati i doppiaggi aiuto Pablo Perez Pablo non pare che che sta arrivando come una festa, la macchina che è da un carrozzone. Senta, È uscito lunga. Fammi passare. Mi stai facendo passare? Sei sicuro? Perché mi tagli la strada. Fammi passare. Ti odio. Levati! Io ja lo sapevo, mi ha frenato in curva, io ja lo sapevo. E poi il Johnson ha 5 secondi, ma ha ripreso 2 secondi e mezzo per sperare dei doppiaggi. Per questo che se vediamo, lo i doppiaggi non staggaranno. Ma... Sai che è difficile di tutti di, questi, tipo tenere la macchina dritta, ci manca solo il doppiaggio che ti fa. Ti... Ah. 19 giro. che stiamo riguadagnando di nuovo su col Johnson ma il cook il prossimo doppiato è a 4 secondi e mezza però forse magari neanche ci arrivo bella sta curva l'ho presa a due tienila tienila oddio mai il tu abbiamo preso un secondo in mezzo a casa in mezzo percorso Aveva bevana una vita più lento di me un altro mezzo secondo mi sa che lo becchiamo mancano 7 minuti 7 minuti alla fine della gara siamo a secondi abbiamo il terzo a 6 secondi ha recuperato qualcosa certo se li sta beccando pure lui il doppiaggio scolettare non mi tradire dopo 20 minuti di gara tienila tienila What? che mai scucca a un secondo e quattro a uscire più veloce dalla curva invece no, spesa discreta no, no, nooo affanculissimo col Johnson qua tre secondi, tre secondi, un secondo massimo della correttezza, io ho buttato un po' la macchina addosso. E la verità non l'avevo neanche io. No, non ho affatto questa cosa. La prossima volta bisogna stare un po' più attenti. Credo che mi abbia dato pure un contatto per sé Quasi niente. sono andato all'arco a sta curvaccia maledetta. giri, poco più di 4 giri alla fine. Giorgio, Caverones, Verones, Giacquerones non so come è arrivato a mezzo secondo dal culo perché okay. come sono a parte del tempo mi sono svegliato maledetti doppiati ma il cu che due ore che cerco di superare levati, non mi frenare in curva è più veloce levati, levati cap on the left. va, stretto, stretto. Dai, Spencer, levati, Spencer. Sta arrivando con un treno, levati. E sei un grande. Grande Spencer. Stai finito, Spencer. ma tu guarda se gli ultimi giri mi devi fare soffrire su Jack Perone vabbè teoricamente è stato un po' più veloce io ma basta fare una sciocchezza che ce l'ho da addosso ok bandera bianca, bianca, ultimo giro era bianca, ultimo giro, non vanifichiamo la gara giusto alla fine. Già che ho un, un secondo e due. Sto andando lentissimo, non mi riprenderà mai. a meno che non faccio qualche sciocchezza enorme. Attenzione ragazzi, guardate in basso a destra San Giacomo, guardate i secondi, 13, 12, 11, 9, sono a 9 secondi da lui, 8 secondi da lui, 6 secondi da lui. Cioè, ho Cioè, ho vinto ragazzi. Ma che cavolo ha fatto quello? Perché il primo era fermo il via? Good, Good race, guys. Good race, sì. Però Santiago, che c'è stata tutta la gara al primo e E all'ultimo giro si ferma. Ma che ha fatto? Ma... un ping domani beh comunque vediamo un po se riusciamo a vedere che ha combinato il primo e godiamoci questi ultimi giri visti all'alto. non si capisce che cosa ha combinato Fatto sta che io da decimo Che partivo ho vinto la gara Bah Comunque Spero che la gara vi sia piaciuta Ci rivedremo Al prossimo Alla prossima Gara Un saluto a tutti Sottoscrivetevi E, e vi ringrazio per aver visto il video Ciao